per unire le nostre due metà, quella rossa e quella azzurra, quella della terra e quella del cielo. Inderogabilmente si passa dal mondo della metafora, dello specchio, del confronto con noi stessi e con gli altri. Stando nella zona di comfort non si uniscono queste parti, non parlano, ci sarà sempre un pezzo della mia vita che mi devo gestire la roba ordinaria e un altro wow posso dedicarmi al mondo dell'anima senza un minimo di radicamento oppure ci sarà sempre un pezzo della vita wow questo sì che è interessante reale concreto e materico mi dà soldi mi dà contatto mi dà vita incarnata e dall'altra quando ci sono i problemi ah, il mondo incomprensibile dell'interiorità, come farò mai a relazionarmi con l'invisibile, oh mio Dio signore salvami tu che io non faccio niente. Allora si potrebbe invece tutti i giorni, giorno per giorno, trovare dei punti di contatto, soprattutto perché la vita è spietata in questo e ci dà moltissime, continue occasioni durante le nostre giornate di azione, dove far incontrare questi due mondi, che noi siamo a lavorare in ufficio, che noi siamo a passeggiare in cima a una montagna, che siamo con i figli o con gli animali o da soli a casa, che siamo ad occuparci eh, dei nostri genitori piuttosto che dei nostri gatti, sempre la vita di continuo mette in primo piano occasioni di entrare in azione di confrontarsi, di far incontrare queste due metà in mezzo. Ci crea dei disagi, ci crea delle malattie, ci crea delle sorprese, ci crea delle emozioni bellissime, ci crea delle occasioni. Però dobbiamo essere noi a decidere di coglierle le occasioni e a vedere se ce la facciamo, perché alcune sono davvero difficili da cogliere. Un esempio su tutti una grande occasione di cavalcare l'energia è quando abbiamo momenti di intensa rabbia. A prescindere da cosa ci fa arrabbiare e a prescindere che abbiamo ragione o torto, quando abbiamo una forte rabbia, abbiamo una forte energia che si sprigiona dentro al corpo. Parte da un'emozione e diventa immediatamente tangibile. Abbiamo caldo, abbiamo freddo, ci sudano le mani, a volte ci trema addirittura il corpo o la voce abbiamo un'attivazione importante in tutto il corpo e anche nelle parti più sottili. Bisogna però essere in grado di accorgersene in tempo perché altrimenti questa rabbia la sfogo mandando a quel paese tutti, urlando, chiudendomi nel mio silenzio, alimentando un sacco di pensieri tutti ingarbugliati che iniziano e finiscono dentro se stessi e questa energia se ne va per altri canali, se ne va senza creare nulla di interessante, senza crearlo questo contatto qui in mezzo. Queste due metà rimangono separate. Se invece me ne accorgo in tempo e l'occasione la cavalco, no. Divento improvvisamente molto lucida, molto presente nella situazione e quell'energia la indirizzo o per risolvere il mio problema o semplicemente per starci dentro. In quello che c'è e ricevere tutto il nutrimento, tutte le informazioni, tutta la forza che c'è nella situazione che vivo, nella metafora che ho davanti. A volte ce la faccio, a volte è troppo impegnativo, però non è sempre troppo impegnativo. A volte sono cose controllabili, a volte sono cose gestibili quelle che ci accadono. Se noi siamo nell'atteggiamento e nell'attenzione giusta di dire «Ehi, questa è una metafora che la vita mi mette davanti» per darmi un'occasione di far incontrare l'azzurro e il rosso, il cielo e la terra, il sopra e il sotto, il maschile e il femminile, diciamolo come vi pare. Se me ne accorgo, eh, allora quelli se, si, si incontrano. Non è che devo fare cose particolari, devo rendermene conto e stare lì. Questa è una cosa particolare ma è sempre la stessa devo accorgermene e stare lì è difficile resistere all'inizio perché sia che sia un'emozione brutta che sia un'emozione gradevole è facile farsi portare via sia che sia una cosa concreta e quindi subito mi butto nel fare, nel risolvere e tutto il resto tolgo attenzione sia che sia un moto interiore mio e quindi lo seguo e mi dimentico anche magari di avere un corpo di mangiare di bere è difficile mantenersi presenti anche facendo la ginnastica al mattino è molto difficile a volte rimanere presenti soprattutto se non c'è la voce guida ultimamente facciamo sempre ginnastica in silenzio proprio perché bisogna allenarsi a stare dentro al movimento e anche a tutto il resto che non è fisico si alza un po l'asticella insomma per chi segue ma soprattutto per me anche per me è difficile non distrarmi durante la ginnastica, proprio per questo mi voglio allenare. Così come durante la giornata mi voglio mettere nella predisposizione di dire voglio coglierle queste metafore che la vita mi mette di fronte, voglio cogliergli questi numerosi specchi dove mi posso guardare e stare a sentire e a comprendere anche come si incontrano queste due parti. In questo specchio, che sono le metafore della vita, come si incontrano, il cielo e la terra, il maschile e il femminile, come parlano, cosa mi dicono, come mi fanno stare, che sentimenti mi nascono. Questo è uno degli aspetti più interessanti della nostra vita, ma bisogna mantenersi lucidi per stare lì in bilico. Tante persone mi hanno detto, ma perché fai la ginnastica dopo che hai parlato della carta? Chi se ne frega di fare la ginnastica? Io ti ascolto con le cuffie, magari sull'autobus, mica mi metto a fare la ginnastica, ti sembra? Metti solo la carta, la ginnastica la lasci per chi ti guarda in diretta, la registrazione levala. Assolutamente no. Da una parte c'è la voce della carta e dall'altra ci sono i movimenti del corpo. Non si scindono queste due cose, chi cerca l'illuminazione leggendo solo i libri, Troverà tanti pensieri, troverà tanta personalità, ma poi deve diventare qualcosa. Deve diventare un'azione, un sentimento, un gesto d'amore verso qualcuno. Anche solo coltivare l'orto, non è che devo andare a costruire i pozzi in Africa per forza. Mi propongono un corso una volta, me lo propongono due, me lo propongono tre, e forse devo pensarci di uscire dalla zona di comfort e andare a seguirli i corsi che siano di un giorno che siano di un mese in mezzo alla foresta. Non si fanno dieci passi fuori dalla zona di comfort, sono troppi, poi ho bisogno di rientrare e non ce la faccio, ma uno lo posso fare. Non può essere sempre tutto comodo e a portata di mano, non può essere tutto ascolto un video bello breve, Elisa dice delle cose interessanti, wow che bello, siamo tutti illuminati. C'è anche tutta una parte fisica dopo. Io la metto nella ginnastica, se voi non fate la ginnastica, chi se ne frega, mettetela nelle azioni che fate oggi o che farete domani. Questo è l'importante, se no si accumulano tante paroline belle delle carte, ma questi due pezzetti, rosso e blu, rimangono sempre divisi. Le metafore della vita è dove si incontrano è il raccordo quindi o serve a qualcosa nella giornata, quello che dice la carta, o è meglio non ascoltarlo. Buon lunedì. Grazie per aver seguito e ci vediamo domani. Vi voglio bene.